Se sei uno psicologo, lo sai che tutte le psicoterapie sono ugualmente efficaci? Non lo dico io, lo dicono decenni di ricerche che hanno mostrato che tutte le psicoterapie equivalgono allo stesso modo in termini di efficacia. Ci ho fatto anche un video, si chiama Perché il verdetto di Doddo è fondamentale in psicoterapia. In poche parole, tutte le psicoterapie aiutano le persone a stare bene, sono pressoché uguali in termini di efficacia. Sai, invece, qual è la differenza? il tempo che impiegano ad aiutare le persone a stare bene, l'efficienza. È ben diverso se per aiutare una persona ci metti in media 50 o 5 sedute. E 5 sedute non è che, dato che mi invento io, ti basta leggere gli studi, le review sistematiche o le meta-analisi sulle terapie brevi. Insomma, il punto secondo me è questo oggi la vera sfida è sull'efficienza. Se tutti gli studi ci dicono che le terapie sono uguali in termini di efficacia, dobbiamo andare a puntare a quelle che aiutano le persone in tempi più brevi, sempre rispettando i tempi delle persone. E questo è quello che facciamo con l'Italian Center for Single Session Therapy e l'Istituto ICNOS, rispettivamente l'ente e l'istituto con cui facciamo studio, diffusione e formazione nelle terapie brevi. Così in questo video ti volevo parlare di tre corsi più uno con cui aiutiamo i colleghi a implementare i principi e le pratiche delle terapie brevi all'interno della propria esperienza lavorativa. Partiranno tutti alla fine di gennaio, quindi se sei interessata magari mandaci un'email alla fine di questo video. Il primo è il mio workshop di due giorni sulle nove logiche sottostanti gli interventi di terapia breve. Se hai visto i miei video dello scorso anno sai che ho studiato a lungo i modi per riuscire a ridurre la complessità di una seduta, di psicoterapia e di una terapia in generale. Analizzando oltre un centinaio di tecniche ho individuato nuove logiche essenziali, nuove categorie all'interno delle quali possono rientrare tutte le tecniche di terapia breve. Apprendendole diventa più facile capire come e quando utilizzare una determinata tecnica, oppure quando non funziona una determinata tecnica, o ancora meglio, come creare la tua tecnica per quella determinata persona. Il UKEN è davvero utile a qualunque psicologo o psicoterapeuta, perché in una maniera molto pratica ti aiuta a capire come semplificare il lavoro di una seduta. Se puoi apprendere un modo per aiutare le persone più velocemente anche in un'unica seduta, potrebbe fare per te il workshop in terapia a seduta singola. È un metodo che permette di aiutare a massimizzare l'efficacia di ogni singola seduta di psicoterapia o di consulenza psicologica, andando a identificare le risorse della persona e ad aiutarla a metterla al servizio della risoluzione problematiche. Problema. Abbiamo già formato diverse centinaia di persone, di colleghi, e si sta diffondendo sempre di più come metodo, perché aiuta gli psicologi e gli psicoterapeuti ad avere un servizio in più che permette di rispondere a chi cerca qualcosa che lo aiuti a uscire più velocemente dei suoi problemi. E, se vuoi una formazione più ampia sulle terapie brevi, c'è proprio il nostro corso in terapie brevi. Sono quattro weekend per gli psicologi e otto per gli psicoterapeuti, per far propri principi e le pratiche di questi modelli. Nel primo caso si integrano, all'interno della consulenza psicologica, alcuni apprendimenti di base, nel secondo si vanno ad approfondire gli elementi utili per chi fa già psicoterapia. Se mi segui abbastanza, probabilmente sai già quanto siano utili le terapie brevi, oggi in particolare, che siamo in un momento storico in cui, oltre ad essere efficaci, come dicevo, dobbiamo essere anche efficienti, saper rispondere alla complessità delle problematiche delle persone in tempi ragionevoli. I quattro modelli che insegniamo nel corso sono quelli che insegniamo anche all'interno della nostra scuola di specializzazione in psicoterapie brevi sistemico-strategiche. La terapia seduta singola, la terapia breve centrata sulla soluzione, la terapia strategica e la terapia strategica familiare. I corsi sono un ottimo modo per avere degli strumenti in più, però una scuola di specializzazione ti dà una formazione a 360 gradi. Apprendi tutte le strategie, vai a studiare, approfondire come si lavora su ogni singolo disturbo, anche quelli più invalidanti, approfondisci dei costrutti teorici che ti permettono di gestire meglio la complessità e, soprattutto, vieni seguita dai docenti e dagli esperti di terapie brevi che si trovano all'interno della scuola. Sia i nostri workshop che i nostri corsi, che in particolare la scuola, sono al altamente pratici, pensiamo che oltre a trasmetterti il sapere, dobbiamo trasmetterti il saper fare, quindi saper come fare la psicoterapia fin dai primi studi, fin dai primi incontri, fin dai primi weekend di, di formazione. Questo è importante perché tu alla fine ti troverai di fronte alla persona e dovrai sapere come comportarti e che cosa fare con lei. Per questo prevediamo esercitazioni, video, studio di casi clinici, trascrizioni che ti permettano di fare una il più pratica possibile. Insomma, spero di vederti a una delle nostre prossime formazioni sulle terapie brevi, puoi andare sul sito www.istitutoignos.it dove troverai i nostri diversi corsi, formazioni o informazioni sulla scuola, dove dovessi avere qualche altra domanda scrivici a info Per il resto, buona terapia breve!